Ciao ragazzi, ciao a tutti, io sono Guido, alcuni mi ricorderanno come Guyodich sul forum di Ubuntu parliamo di ormai più di dieci anni fa eh, prima premessa, questo è il primo video, primo video su YouTube eh, di questo genere eh, che pubblico, quindi eh, siate comprensivi se non è professionale come i bravissimi YouTuber che vedo in giro e in questi anni io ho continuato ad usare GNU Linux, perché Linux è solo il kernel. I had to to Linux, my... the GNU, the GNU operating, system. operating System. Ma sono passato ormai dal 2016 circa un'altra distribuzione, non più Ubuntu, ma Mangiaro. E in questo video cercherò di spiegare perché l'ho fatto e perché forse magari potreste farlo anche o potreste volerlo fare. E ci sono molti utenti che sono insoddisfatti di Ubuntu per vari motivi. E, ad esempio io ero insoddisfatto perché gli aggiornamenti del sistema delle applicazioni avvenivano ogni sei mesi, quindi mi ero creato un repository con molta fatica in cui mettevo le versioni aggiornate dei programmi che dovevo far compilare su Launchpad, e caricare ogni volta, eccetera, era un po' un casino. E, e poi molti utenti sanno che l'aggiornamento semestrale è eh, diciamo qualcosa di non banale eh, può creare problemi, eh, qualcosa si può rompere eh, e, e di solito succede Cosa ha fatto Ubuntu? Nelle ultime release, soprattutto questa, la 2204 per avviare questi problemi ha um, sviluppato un sistema che si chiama Snap praticamente eh, che è simile a un altro sistema sviluppato da Fedora che si chiama Flatpak e praticamente questo sistema cosa fa? installa la nuova versione dell'applicazione con tutte le librerie e eh, quindi praticamente un'applicazione non so di 5 megabyte diventa di 100-200 megabyte perché dietro si porta tutte le librerie e quando viene caricata in memoria è, ovviamente occupa tutta quella memoria e ci mette molto tempo a caricarsi e le prestazioni diminuiscono e, insomma, non è così bello per me è una cagata pazzesca fa abbastanza schifo e, però esiste un altro modello eh, rispetto alla, eh, ai rilasci a tempo diciamo, è quello della rolling release che vuol dire praticamente l'aggiornamento continuo delle, di tutti i programmi di, sia quelli di sistema sia le applicazioni man mano che escono i programmi vengono, le nuove versioni dei programmi vengono aggiornate e la distribuzione rolling release per eccellenza direi è Arch Linux e però è troppo complicata da installare io ci ho capito un cazzo <ride> quindi sono nate diverse derivate di Arch Linux che semplificano l'installazione del sistema e anche altri compiti e la più famosa di queste probabilmente è probabilmente Mangiaro Linux Ora, mangiare una parola africana, forse vi eh, ricorda chi di mangiaro, che è appunto è in Africa, e come Ubuntu è una parola africana. E io credo non sia proprio una coincidenza, eh, perché come sapete Ubuntu è un'antica parola africana che vuol dire non sono riuscito ad installare Debian, eh, quindi mangiaro probabilmente è un'antica parola africana che vuol dire non sono riuscito ad installare Hatch. Ma andiamo a vedere come funziona mangiaro Linux. E... Premetto, io non reinstallo nulla, il mio sistema non l'ho reinstallato, è sempre quello, dal 2016. Quindi sono sei anni che ho, sulla mia, anzi, ho cambiato computer ma non ho reinstallato il sistema, ho semplicemente fatto una copia carbone della, delle partizioni e l'ho messa sul nuovo computer. Ne sono sei anni che il mio sistema operativo va lì, non ho mai reinstallato, è sempre in con continuo aggiornamento e tutto funziona bene. Ecco, questo per dirvi l'affidabilità di Arch Linux e, di e delle sue derivate come mangiaro. Ma uh, andiamo a vedere come funziona questo sistema operativo. Allora... Eh, Premesso, io ho KDE, però Mangiaro eh, viene con tre versioni eh, una è, è quella principale, diciamo così, quella storicamente era XFCE eh, poi sono uscite quelle con GNOME e KDE e adesso è, me, GNOME e KDE sono ufficiali Allora, come funziona il, il sistema dei pacchetti? Il gestore dei pacchetti non è apt come nel caso di Debian e derivate ma è, eh, si chiama pacman, e possiamo intanto vediamo come mh, funziona a livello di terminale. Molto semplice, una sintassi molto semplice. Per esempio, per installare tutto, eh, per diciamo, aggiornare i repository, vedere se ci sono degli aggiornamenti, di, sudo pacman-s-y-y-u. Farò vedere anche come si fa a configurare il vettore di impronta. Vedete? Qui ci sono delle cose da aggiornare. Io le, le aggiorno così, tranquillamente. E questo c'è Google Chrome. Guarda un po'. Google Chrome non è nei repository di Mangiaro, ma è in una cosa che adesso vi farò vedere, si chiama Aura. ha finito di installare, vedete molto semplice. Eh, il ovviamente esiste un gestore di pacchetti grafico, e eh, Mangiaro viene con questo qui che si chiama Amac, Pacman e, Pac e Pac sono fantasiosi. Eh, però io preferisco utilizzare un altro, che è sempre preinstallato con Mangiaro, o almeno lo era quando l'ho installato io, che si chiama Octopi perché è più adatto all'ambiente alla, diciamo, all grafico che di E, perché è fatto con, con le librerie Qt. E, vedete, è molto simile al Synaptic, se l'avete mai usato su eh, Debian Derivate, quindi anche su Ubuntu. E, mh, qui, ad esempio, se io voglio installare un programma, diciamo che voglio installare, che ne so, eh, Digicam, che serve per il programma di PD per le fotografie, la gestione delle fotografie. E faccio così, faccio. Installa. Mi dice che ci sono delle dipendenze opzionali, eh, a cosa possono servire, per esempio per fare i panorami, per le immagini RAW, eccetera. Faccio, in questo caso non installo nulla. Delle, di quelli suggeriti faccio applica e mi dice che installerà poi questa cosa qui e dico sì metto la mia password o uso il lettore di impronta digitale e così si installa tranquillamente come, come niente perfetto e poi me lo troverò lì Perfetto, adesso non mi interessa questa cosa qui, lo disinstallo quando lo disinstallo. Mi fa disinstallare anche quelle dipendenze che, che mi ha fatto installare. Quindi, ok. Confermo, sì, è tutto pulito. Due cose importanti: Mangiaro non è identica ad Arch Linux perché ha un sistema diciamo di Quarantena dei pacchetti, chiamiamola così. In pratica funziona in questo modo: adesso ve lo faccio vedere. In pratica, tutti i pacchetti di, che arrivano da Arch Linux arrivano nel depository unstable di Mangiaro. Eh, dopodiché, questo viene fatto un aggiornamento eh, giornaliero. Dopodiché, passano al repository testing di Mangiaro. E solo dopo, quindi passano in genere due settimane arrivano al ramo stabile di Mangiaro. Però è possibile utilizzare tranquillamente anche il ramo unstable, è semplicissimo passare da un, da un ramo all'altro. Io infatti uso l'unstable, e mi sono trovato, diciamo, ho avuto qualche problema veramente molto molto raramente, può capitare che una libreria non si aggiorni eh, contemporaneamente al programma che la richiede o, o viceversa, e posso, può succedere qualcosa, ma se, se siete minimamente smaliziati, riuscite a uscire fuori da qualsiasi problema. Io ho avuto un solo problema importante, una volta sola, in, se, in sei anni appunto, in cui praticamente mh, si, si era aggiornata una libreria per login, PAM, e non doveva aggiornarsi e, mh, ma insomma eh, poi sono riuscito con un chiacaruto ad entrare in, uh, comunque nel sistema e a ripristinare la vecchia libreria e, ma io penso che questo sul ramo stabile di mangiarlo probabilmente non mi sarebbe successo io perché uso l'unstable mi è successo ma ripeto in sei anni mi è successo una volta sola di trovarmi in una difficoltà relativamente grossa adesso andiamo a vedere una cosa importante la seguente Aur. Aur è un sistema eh, di pacchetti non precompilati, ma da compilare. Praticamente c'è un, uno script che il, per esempio, un volontario può, può mettere sul repository AUR eh, che sta per Arch Linux User Repository. E che è compatibile comunque con Mangiaro, soprattutto con Ramon Stable, perché è molto sincronizzato con, eh, con Arch Linux. Mentre se usate il, il ramo stabile, probabilmente avete delle librerie magari più vecchie che potrebbero darvi problemi con qualche pacchetto Aurum, però anche questo è abbastanza, abbastanza raro. Um, se invece utilizzate il Ramon Stable siete praticamente allineati con, uh, con Arch Linux quindi problemi non ce ne sono cosa succede? L un utente può mettere su AUR un, um, un pacchetto di pre non precompilato ma di compilazione che si chiama Package Book Build e, um, e beh, praticamente voi con una, un programma la riga di comando, oppure con lo stesso Octopi che vi ho fatto vedere prima, potete tranquillamente installare questo programma da questo repository esterno. Ad esempio, uno di questi è Chrome. Molto spesso si tratta, diciamo, su Auro trovate dei pacchetti o delle versioni di sviluppo delle librerie, dei programmi che già sono dentro i repository di Arch o di Mangiaro. Oppure potete... Installare delle versioni pecciate oppure potete installare dei plugin, non so, per OBS, eh, per esempio. Ne ho tanti di, di, di plugin che stanno su Auro. Come si fa? Va qui su questa icona aliena. Per esempio, io scrivo OBS vedete, e mi escono tutta una serie di eh, pacchetti che hanno a che vedere con OBS. Magari cerco solo per nome. No? esempio il plugin per, per OBS per far funzionare Droid Cam, eh, che ad esempio io non uso e quindi non installerò eh, però ne ho altri eh, ad esempio questo per rimuovere il background che non serve circa a nulla perché funziona male eh, però proviamo ad installarne uno vediamo un po' vediamo un po' installiamo questo tanto e eh, questo andiamo così lui che fa? Lui lo scarica, o meglio scarica i sorgenti, e lo compila. Dopodiché lo installa con il piede da passo. Tac. Sta come se fosse un pacchetto normalissimo. Inoltre c'è un'ulteriore comodità di un repository che si chiama chaotic hour, e questo repository praticamente precompila una serie di pacchetti più comuni eh, che trovate su Aur come gestore di pacchetti. Volendoci, potevamo poteva usare anche Discover, che è quello di eh, KDE, ma. una merda più o meno. niente, questo era il mio primo video e spero vi sia piaciuto. Nel prossimo video vi spiegherò come introdurre qualche piccolo elemento di punto dentro KDE e mangiare Tchau.